Salve, in questo video vedremo chi sono gli attori della pubblicità su Facebook. Preferisco ripetere la differenza tra profilo e pagina, anche se per tanti sarà sentita e risentita, ma eh, credo sia ancora opportuno farlo perché mi capita di vedere profili personali che si comportano su Facebook come se fossero delle aziende, con tentativi più o meno capestri di fare pubblicità. Per esempio prendiamo il classico Mario Rossi, che invece che creare un profilo personale e chiamarsi Mario Rossi decide di creare un profilo personale chiamandosi col nome della sua pizzeria, Pizzeria Il Girasole. In questo caso Mario Rossi attraverso il profilo Pizzeria Girasole richiede amicizie, tagga le persone promuove sul suo profilo personale eh, le offerte, le sue serate, eh, sconti particolari. Ecco, tutto questo non ha niente a che fare con quello che noi andremo a vedere in questo corso, perché questo è un corso nel quale noi andremo ad imparare come sviluppare le nostre eh, campagne pubblicitarie su Facebook e tutto questo lo possiamo fare solo ed esclusivamente se utilizziamo una pagina fan. Il profilo personale rappresenta una persona, una persona che ha delle amicizie e che ha una determinata tipologia di interazione con gli altri all'interno della piattaforma. La pagina rappresenta un'azienda, non ha amici, ha eventualmente dei fan, delle persone che la seguono, non può agire in maniera diretta con le persone, cioè non può comunicare in maniera diretta attraverso per esempio la messaggistica. Diciamo che i ruoli previsti tra profilo e pagine, quindi la differenza di questi ruoli, è proprio come dovrebbe succedere nella vita reale. Noi siamo delle persone con la nostra vita, siamo anche degli imprenditori o dei professionisti quando lavoriamo, e normalmente nei nostri affari, eh, quando parliamo con i nostri fornitori, con i nostri potenziali clienti, quando operiamo all'interno di strategie che sono quelle della nostra attività imprenditoriale, ci comportiamo in maniera diversa eh, rispetto a come ci comportiamo con i nostri amici. Perché non dobbiamo utilizzare un profilo personale per farci pubblicità? Innanzitutto perché se vogliamo promuovere il nostro business lo dobbiamo fare con la nostra azienda, perché la nostra azienda che opera con le strategie imprenditoriali o noi come liberi professionisti, e quindi dobbiamo farlo attraverso una pagina. Un'altra ragione fondamentale, e non da poco, è che questo è assolutamente vietato dalle regole di Facebook, nel momento in cui ci si scrive con un profilo personale Facebook dice proprio attenzione questo profilo personale non può essere utilizzato per fare un'attività uh, di impresa per fare promozione pubblicitaria e quindi che cosa succede? succede che il fantomatico Mario Rossi che in realtà aveva deciso di chiamare il suo profilo personale pizzeria il girasole se Facebook si rende conto vi assicuro che ultimamente se ne rende conto sempre ma sempre più spesso che effettivamente quel profilo personale risulta sospetto innanzitutto dal nome e anche dai contenuti che vengono pubblicati può bloccare quel profilo chiedere a pizzeria girasole di fornire un documento di identità e a questo punto non so come riesca pizzeria girasole a fornire un documento con quel nome e cognome che sarebbe pizzeria girasole e se tutto questo dovesse succedere quel profilo personale è definitivamente bloccato è un profilo personale falso finto, quindi non corrispondente ad un'identità reale che amministra una pagina se soprattutto è l'unico amministratore perde definitivamente la possibilità di gestire quella pagina che andrà necessariamente a morire, perché la pagina è un'entità inerte. La pagina fan non esiste se non legata ad uno o più profili personali che all'interno della pagina stessa hanno dei ruoli inoltre non dobbiamo utilizzare un profilo personale perché solo le pagine possono farsi pubblicità cioè solo se hai una pagina fan puoi utilizzare lo strumento previsto da facebook facebook ads e quindi il, eh, lo strumento di gestione delle inserzioni per andare a creare i tuoi post eh, per sponsorizzarli per renderli visibili nelle eh, sezioni notizie degli altri profili del tuo target e anche perché solo la pagina ti dà una grandissima mole dei dati che sono i dati di insight, i dati relativi al tuo pubblico, le vecchie diciamo indagini di mercato. Uh, avrai la possibilità attraverso questi dati di andare a vedere, per esempio, come è composto oh, il numero dei tuoi fan. Se sono più uomini o più donne, la loro fascia d'età, il loro livello culturale, qual è l'interazione, quali sono i post che hanno ottenuto migliori risultati, il numero delle condivisioni, tutta una serie di dati che con il profilo personale non puoi assolutamente avere.